Grazie Presidente. Questa è una proposta che è stata analizzata approfonditamente durante una commissione patrimonio. Durante la quale la maggioranza l'ha bocciata per varie motivazioni appunto eh, espresse in commissione, intanto incassa i pareri negativi eh, sia della ragioneria che del Dipartimento risorse economiche. Eh, Quest'ultimo, in particolare, eh, scrive addirittura due pagine circa di eh, contrarietà insomma, a questa delibera, precisando eh, tutta una serie di problematiche dal punto di vista delle risorse economiche, proprio perché non è ben specificato quali interventi, in che misura e attraverso quali risorse poi eh, si possano fare, eh, dare degli sgravi a livello economico a, ai cittadini. Inoltre, anche come tematica, va a toccare... Eh, ambiti di competenze molto diversificate all'interno dell'amministrazione di Roma Capitale, quindi si tratta appunto sia di aree che di immobili di conseguenza pur ehm, appoggiando e, eh, lo spirito della partecipazione che vuole eh, far emergere da, da questa proposta che si vuole far emergere attraverso questa proposta. Tuttavia il Movimento 5 Stelle non può eh, approvarla proprio per tutta una serie di carenze che mostra irrisolte eh, e eh, sul tema della partecipazione noi ci impegneremo ad affrontarlo anche in Commissione eh, patrimonio e successivamente col coinvolgimento della Commissione bilancio qualora andremo a toccare anche temi che riguardino appunto il, barato, il baratto amministrativo. Eh, cercando di attuare un percorso che sia autonomo rispetto a tutti gli altri ambiti di competenza, aree verdi, strade, eccetera. Quindi si cercherà sul tema della partecipazione, almeno in ambito patrimoniale, che è l'ambito che compete eh, a me in qualità di Presidente della Commissione Patrimonio, lo si cercherà di affrontare, anzi lo si affronterà in maniera peculiare rispetto al tema della partecipazione. Grazie.